Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti un episodio della vita di Raoul Follero, un grande apostolo dei lebrosi, che girò diverse volte il mondo con sua moglie per prendersi cura e sensibilizzare l'opinione pubblica sui lebrosi. Raoul Follero si trovava in un lebrosario in un'isola del Pacifico, un incubo di orrore, solo cadaveri ambulanti, disperazione, rabbia, piaghe e mutilazioni orrende. Eppure, in mezzo a tanta devastazione, un anziano malato conservava occhi sorprendentemente luminosi e sorridenti. Soffriva nel corpo, come i suoi infelici compagni, ma dimostrava attaccamento alla vita, non disperazione, e dolcezza nel trattare gli altri. Incuriosito da quel vero miracolo di vita, nell'inferno dell'Ebrosario, Follerò volle cercarne la spiegazione. Cosa poteva dare tanta forza di vivere a quel vecchietto così colpito dal male? Lo pedinò discretamente. Scoprì che immancabilmente, allo spuntar dell'alba, il vecchietto si trascinava al recinto che circondava il lebrosario e raggiungeva un posto ben preciso. Si metteva a sedere e aspettava. Non era il sorgere del sole che aspettava, né lo spettacolo dell'aurora del Pacifico aspettava fino a quando dall'altra parte del recinto spuntava una donna anziana anche lei con il volto coperto di rughe finissime e gli occhi pieni di dolcezza la donna non parlava lanciava solo un messaggio silenzioso e discreto un sorriso ma l'uomo si illuminava a quel sorriso e rispondeva con un altro sorriso il muto colloquio durava pochi istanti, poi il vecchietto si rialzava e trotterellava verso le baracche, tutte le mattine. Una specie di comunione quotidiana. Il lebroso, alimentato e fortificato da quel sorriso, poteva sopportare una nuova giornata e resistere fino al nuovo appuntamento con il sorriso di quel volto femminile. Quando Follerò glielo chiese, il lebroso gli disse «e mia moglie». E dopo un attimo di silenzio, prima che venissi qui, mi ha curato in segreto, con tutto ciò che riusciva a trovare. Uno stregone le aveva dato una pomata, lei tutti i giorni me ne spalmava la faccia, salvo una piccola parte, sufficiente per apporvi le sue labbra per un bacio. Ma tutto è stato inutile. Allora mi hanno preso, mi hanno portato qui, ma lei mi ha seguito. E quando ogni giorno la rivedo, Solo da lei so che sono ancora vivo, solo per lei mi piace ancora vivere. Che il Signore ci aiuti davvero a scoprire ciò che davvero vale nella nostra vita: l'importanza di ogni singolo gesto d'amore, sì, anche di un semplice sorriso. Madre Teresa diceva: Nessuno è così povero da non poter dare un sorriso e nessuno è così ricco da non poterlo ricevere. E ricordiamo bene, l'amore è l'unico tesoro che possiamo accumulare qui sulla terra e portare un giorno in cielo. Che il buon Dio ti benedica.